Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 e oggi finiremo. questa è la parte finale di Kirby's Adventure Wii cioè final, vole... finale, per dire perché completeremo l'ultimo mondo, cioè una lo inizieremo. scena cinetica. Scena no. cimentosa. Questo mondo è molto corto perché ha solo tre livelli più il boss. Un devo ricordarmi allora chi ho usato con, uh, con il robot King the Dead, quindi chi chi è il mio, il mio allora questo mondo è molto frustrante allora. mm. e anche delle musiche bellissime Ah, ci sono questi, questi qui che fanno molto passare prima stavo cercando il pulsante per farmi l'amico mm io stavo cercando prima il pulsante per picchiare un uomo del pico capito? Io... mio... Nio. non me lo uccide non uccidere i nemici che danno la abilità. quello dava vita ah, davvero? Va ma vai ha. ah, pensavo che potesse andare... allora, quello che stavo pensando io di fare dopo il, dopo il mondo 7 Sarebbe praticamente... Il mondo 8. 8. No, sto scherzando. Sarebbe quello di farvi vedere uh, il primo livello per la extra. E tu hai uscito un nemico con l'abilità. Anche tu. Cioè? Anche tu hai io. Questo dà la vita a spiega. ma ok sta stavo, stavo pensando di eh, farvi vedere solo il primo livello del, della modalità extra perché c'è una modalità extra l'avete visto anche dal primo file eh, perché praticamente è la stessa cosa di quella principale solo che si ha meno vita e, e ci sono dei color dei boss ma nient'altro di che Ricordo, li, li vedremo, vedremo nell'arena finale e si sa che c'è un'arena <ride> finale. Corri! No, mi sa che così perdiamo qualcosa. Eh, non pazzi no, il momento, dai. Vabbè, non è niente. Aspetta. Sai che tanto è importantissimo, vieni. Mi sa che tu, potevi aspettarmi. Vai, tanto gli oggetti li devo prendere sempre io. Meno male che sono abbastanza veloce, lo allora, recupero. Sì, vabbè, tu non sei servito a niente. Ah, io eh, e tu allora sei servito a qualcosa? Sei servito a intranciarmi. Non è vero! Vabbè, no, la siamo stati lontani in... di due Mentre. metri. Eh, io non avrei, non avrei voluto farmi tutta la modalità extra off camera. Ma dobbiamo farlo, per forza. Secondo Marco. Aia. Ah, Perché? Dovrebbe, dovrebbe, un, un file della, un file della, di un X-Play, dobbiamo finirlo, Al okay. cento vabbè l'abbiamo già finito, se no facevamo così anche per, mio, facevamo così per tutto. Eh sì, però dicevo, visto che noi dobbiamo solo parlare una finale. E poi c'è... Poi nient'altro. Soltanto... E eh, per non farsi tutto il coso, potremmo prenderlo da, da quel file, lascia la chiave. Vai, ci cammino io. Lascia la chiave, così... Non se... puoi camminarci. Ancora sbagli qualcosa. No. Dai, mi faccio un... No. Video. Dai, ce la faccio dammi Marco. ce la faccio non sono scemo hai visto? sei scemo vabbè comunque noi fa la faremo a capo perché? no non mi va la faccio io la faccio ah, io bene, quando farlo. non ci sei Posca devi fare al 100% ah, eh, perché se no se no non vale la pena, se, se, se dobbiamo farla... Tanto ho già finito da solo e con te il gioco al 100%. No. Non è vero, solo con me. No, quando, quando ce l'avevo io... Cioè, la piccolo l'ho già giocato. Al io, io ho giocato tante di quelle volte questi giochi, tipo Kirby's Adventure Wii e, e New Super Mario Bros. Wii, che li so a memoria, praticamente pensavo di aver perso la vita so memoria praticamente quasi ogni, ogni sfera sfera o stella e vabbè fa niente non, non ce ne frega niente tanto l'arena finale, la, finale ma la modalità extra la faccio io da solo cosa? perché non la prendo? mangiato un tornado Buzzo. un attimo, che cos'è quello? aspetta, e prendiamo la vita no dai, dai. lì c'è una porta la puoi prendere tu con la lancia questo, bastava che, che la colpivi da quell'altro ok, allora uh, Cosa lo fare io so Marco, fai non fisco quelli che non, non dovevi colpire che okay, lui ha già superato Vai, vai, vai, vai! No, Niente. è morto. Dobbiamo uscire. Oppure spezione No. Vai, colpisci. Entra. Facciamo una volta a testa? No. E dai! Non ti preoccupare, l'ultimo lo, lo devo fare io il tempismo! No, no, non serve nessuna volta a testa. C'è qualcosa di sì. Non c'è niente. Vieni qua. si sì, c'è qualcosa. Beh, aprilo se vuoi, tanto. No, sarà un'altra cosa No, non detto. è niente. Quello lo devi oh. aprire per ucciderlo, vieni? Eh. Bravo. Okay. Attento. è molto meglio se che la. cioè è così è. Allora, que... prima non c'era nessuna cioè prima non c'era niente quindi la vita non era la pena vabbè uh, gli oggetti ti ricordo che li devo prendere sempre io perché sono più sacrificabile che oggetti? gli oggetti tipo, uh, tipo lui e questo non è un oggetto no, dovrei sì, mettere invece. metanite no non fa niente e lui fa film. paura. Oh, fa niente. Ma niente. Non ci sono mai stato, non mi Ah. Qual era? Ah, che bello. Una bella non è so che ti dimentichi. Non eh. è vero. Spero che ti dimentichi. Non lo so. Io yes, Mike, abbiamo avuto il premio grosso. Luci. Uh, Torta al cioccolato. Ultimamente è stato molto piano. No, non ci interessa. Più di un mese fa. Due mesi fa. Allora. Ah, yeah. Good job! No, no, un mese fa, stop. Scusa, dove si è saltato fuori? Sono saltato fuori. Yay, yeah, stai. io ho ucciso quei guardini. Sì. Prendi qua i nostri premi, la forza. Yeah. Siamo al zullo. Adesso c'è un vulcano. Russo. Ciao. Mm. Oh, tu fai parte di me? Eh, vuole di Perché adesso dovrei combattere assieme a me un fenix. Togli, togli la vita, togli. No. Eh, io nel frattempo voi. Togli la vita. Sono troppo veloce per te. Mm, è, tutto so, è ovvio io devo far tutto mm, è tutto in bocca vai un sol boccone mm. Mm. No, no, no. Per Qua però sì, Per liberare più bene la strada Oddio Corri, corri, corri Vai Se no poi Mi tenete a sporto. Vieni Vieni uh. fuori si chiamava questa cosa della fisica? brutta? pressione non è possibile no si chiama ciao io scappo eh, e ora no. l'ultima buffata di Kirby che poi non è vero che mi ricordo di aveva studiato non me la ricordo eh vabbè peggio hai visto che studiare non serve a niente si che serve stavo per fare un, un okay. uh, eh. hai visto l'abilità sombra prendila Ok, lighty lighty, oh spaghetti, oh ravioli, ah, uh, via donna! Uh, uh, uh. Ok, super ex. Ma quando devono arrivare i boss i vostri di cui non serve a niente la sua vita? Ahia, yeah. ti abbiamo già superato di un uh, sacco. Io non me ricordo. Ah. No! Quali sono, scusa? No, Qual è? Qual è? Oh ce ne sono! Un esempio! Ma non lo so, chi si ricorda? Come fai a ricordare? Secondo me non esiste. Cioè non ne sono. Me abbiamo creduto. Scusa, dimmi quale almeno. Ma quale, in che senso? Dove? Quale mini boss! E in che livello? ne sono! Ce ne sono! No, allora. ho preso io la gloria. Piacere. Non voglio la gloria. Vuoi il maximato? Volevo il cibo ma Maxim Tometo! Il primo buono della Gloria. Oh, Marco, tu... però che puzza, veramente. Allora, il primo livello l'abbiamo completato in 12 minuti. Ok. No! Ce ne mancano 36 di minuti. Appunto, ce ne mancano, mm. Mm. Sia il ladro che il killer L'assassino Vabbè Ho ucciso più nemici Il temuto Kirby ha inglobato Un sacco di scatole Aspetta Aspetta Perfetto. Puoi entrare Ok no, no, livello 2 no. Questo livello me lo ricordo <ride> Vuoi toglierti una vita torno Togli Waddle Deep Ecco. Ehi. Mm. No, però... Hai stornito. Ai... Cater me lo vuoi dare. No. Attenzione. Ecco. Che, che fai? Volevo evitare... Grazie. Boom. No. Nope. No. Nope. Crash. Crash. Crash Bank. Uh, questa è vincente Uccidi, pari... vai Baros Non me lo ricordavo questa sfera così, sinceramente Presto il gelato Let's go Dammi Comunque tutte le abilità dei mini boss sono servite fino ad ora Vai Attacca Attacca Attacca cosa? Comunque non tutte Ce n'è stata proprio Perché gente... Nel mondo 1 se non sbaglio Entra uh. Fatti po c'era quella mini boss Oh, non mi ]isce. serve più, la vuoi tu! Ok. Lo sai che è morto è Non è vero. Aspetta. Oh, Scratch! So. Qua? DOI! E dai! un creeper è vero no vabbè sì perfetto ok qui serve la di un maestro ninja o quella di Kirby ninja vai più sopra no vai più sopra e spampa con lo spamming non si fa nulla, bisogna... Ma non è vero! Bisogna fare il tempismo! Qua. Ma non è vero! Sì, è e come, come ho fatto a prenderlo allora? Al secondo eh, tentativo? Al secondo tentativo, con lo spamming facevi al primo! Ma non è vero! Non è, non è vero mai nella vita perché con lo spamming... Vabbè, spamming. Però, però è meglio fare lo spamming! Poi. No, No! Sì, è molto meglio! Non è perché... Serve il tempismo, e eh Marco! Non serve basta. il tempismo! Basta certo. spammare! Non lo prendere pure tu! Dopo lo rifaccio! E, e spam! Oh! Prenditi bomba! Non no, serve. non lo voglio, lo voglio usare! È divertente! Ah, non mi ascoltano mai! È così Comunque è il serve spammare Oh cioè non Dio. serve però è molto più utile Se, se non sai se se usare il tempismo Puoi usare lo spam No! Oh. Perché devi distrarmi con le tue parole utili? E lo spamming serve lo spamming! Non serve lo spamming ma rende la cosa molto più facile Se non hai tempismo usa lo spamming Per me spazio. è più facile wow. A cosa serve? Cosa? Super K a questo a questo sì ciao marco lento perché ho fatto il respiro gelato senza ghiaccio e dai ok ciao marco ciao Ok, qui devo, devo stare attento. Comunque nel mondo 1 tutti i boss avevano Vabbè, lascia stare, mi piace Mi sono stancato di parlare con te di queste cose perché mi dici No, perché non fai, che con... non fai che contraddirmi, se io questo gioco l'ho giocato 3000 volte. Vuol dire che non cose... sei scordato. No, vuol dire che le so io le cose come stanno. Sì, proprio. Però se, se ce l'abbiamo l'abbiamo appena giocato, io mi ricordo le cose. Prendi una vita. E eh, tu me li ammazzi, prendi un Prendilo. Bravo. È morto. Prendo io. Cosa prendi tu? Se prendo io, poi se c'è un cratere tu muori e dobbiamo rifare tutta la sequenza. Sequenza mix. Erdin essere. Grandicessi. Hai visto che ho fatto? Ah no. No. Vai andiamo. Ehm, uh, letto, sto bene. Uh, super egg ecco Ah sì, me lo ricordo devi sconfiggere tutti i mini boss comunque almeno allora, credo, ah no, quello è un altro livello. Quello è l'ultimo livello. Sì, è ok. Allora. Super ri ripercorrendo tutte le megabilità tranne spada e lancio Hammer io me lo ricordo questo Homer. livello me lo ricordo questo livello come tutti ovviamente eh sì. mm, super martellino io stavo sopra i te ok bonkers perché bonkers? perché è il boss perché bonkers Ok, ecco qui. Ecco qui il pazzo. Che... No, ho sbagliato. Ah, ah, no, andava bene perché c'era il pavimento. Marco, smettila di farmi fare i rimbalzi. Ops! Sono prezzi. Tu che ci facevi sul pavimento? <ride> Stavo usando torto Adesso ti ammazzo. Guardalo ancora! Basta! Allora, martellino. stai zitto, lo so come fare caso! Martellino colorato. Colorato. E perché? Perché? Scusa. Perché? Perché noi facciamo. Vuoi bene. perdere tempo? Che cosa dice? L'unica perdita di tempo sei tu! Da Boom. poco c'è una palta Cos'è? che senso una ha fatto altro? dove vedrai? ok martellino oh. e mi rifare tutto martellino martellino Shhh, basta! martellone Fermo Fermo Fermo Fermo cosa? Tu l'hai fatto Cosa mi mica una tartaruga Però c'è un gecko Vedi che cosa Ah no è una specie di Stupido Marco No è una Stupido è Un serpente strano Vabbè Marco basta Il cristallo se ne basta se prendi tutto Basta Marco Basta cosa. Lo so sta uccidendo l'insetto non è vero! Sta uccidendo quelle mosche! Bene la vita! <ride> Io! I... Kirby! Oh. <ride> Bravo, affrontiamo okay. l'ultimo Fenix Fenix con stile. Il penultimo volevo dire. Oh. Sì, perché dopo ce l'ho andata. Prenditi quel cibo. Evitando la... la, sì, la, la... Pro... Reci... Bo no. Reciprocamente. Basta. Hai capito? No. Reciprocamente. Eh, infatti. Non stai zitto. Stai zitto cosa? Perché? Perché reciprocamente non stai zitto. Questa cosa non ha senso. proprio come, come tempo. Tutte e due le cose che ho detto avevo la Tu non hai senso. Tutte e due, sia quella cosa dello spamming che quella cosa dei mini boss che non hanno senso di, di esistenza. Mm, che non, hanno non hai ragione, capito? Scusa, mettiamo un sondaggio, ho ragione io, ho ragione tu. Tanto non sei. non, non sei certo. guarda nessuno i sondaggi. Fa nessuno certo. risponde. E vabbè, metti un sondaggio comunque. E che fai? Rispondi solo tu e vinci tu? Ok mi diverto a fare queste cose mi piace avere ragione sulle cose che credo di aver ragione eh, ma non hai ragione se, se ti dico io che ci sono boss che hanno inutilità e magari che... non, non sono ancora apparsi però che cosa? a parte che sì, ci sono ancora alcuni che non sono apparsi e saranno nel prossimo livello però ce ne sono stati che <coughs> qua devi stare attento poi a mare cioè bastava lì, uh, uh, lì uh, bastava continuare a lanciare cose ninja e vabbè visura. per te funziona così io preferisco usare la mia va bene va ok per però era no. molto meglio fare così così non avresti perso più non è troppo tempo o oh, non usa il proprio metodo ok però non è... Non è che, visto che Renazia non piace questo metodo, io non devo avere ragione. Per i più nappi è molto meglio usare la, lo spam Ma tu che stai facendo? Scusa, mi stai aiutando? Sto usando questo. L'unica cosa che si usa è. Livello e siamo a 24. 25.. a casa anche questo livello. Vabbè, vabbè lascio stare. <ride> Perché l'hai tolta? Non mi va, non mi piace l'abilità foglia. Con... Oh! Eh... Ok. Ma l'abilità la, sono quasi che a pisolino. Mm. ho letto pisolino. Mm. Ma non è vero. Ha due letto? Ok, finiamo un po' di E la vita, abilità sono tra le abita multiple. Avrai letto male. Abba, siamo arrivati a 25 minuti 23. di registrazione. No, 25. A ah, 25 ho capito, sì. Ok, perfetto. Ultimo livello. Questo è l'ultimo livello prima del boss, vero? No? Sì. Eh, non si vede però quello in cui si Sì, lo so. io Okay. Qua c'è la, la cosa... il di livello dice. più brutto di tutto Kirby. Aspetta. Kirby oh Spike. dai. Ok. E la prima cosa è andata. Ok addio Aqua. <sussurra> naccherei Na giù è molto meglio. No! No! E tra un'altra! Domi naccherei giù. Aia. Mmm... voglio Mmm... Mmm... Io per... Uh... Il livello finale userò King The King de de de Ciccione! Ciccioni Ah ricordati quale sfera d'energia energia! No? Che sono le più brutte di tutti! Beh non è vero, solo la la, la terza. La terza, perché c'è la megabilità, quindi. L'ultima. cioè sì, l'ultima normale. Pausi di. Uh, come si chiama? Uh -huh. Al Ho creato un passaggio segreto e mi ha svelato pure il mazzo di Siamo sicuri che non c'era niente lì? Sì, sì. Qua ah, questa è la prima. Poi c'è un mini boss che ha senso di vivere. Ah, e quello lì è un mini boss inutile. No, no. Cioè, inutile. cioè ci vuole il ci dà il mazinto metodo. Se per mini boss inutile intendi quelli che non ti danno la. la sì, sfera uno si è quello. Ah, ok, non allora, Ti già do, già ti già do il pomodoro. Quello che era. Vai. Non è un pomodoro. Aia. Era un pomodoro quello che è pomodorino però. però non massimo massimo massimo pomodoro ecco qua vi presento il dubbio, il dubbio. ho un dubbio sulla sua esistenza ah, dubbio l'abbiamo incontrato per la prima volta nella boobie boss rush sì. no, no non penso poi io non me lo ricordavo sono morto perfetto e dai. Anna, ta, ta, ta, ta. Perfetto. Questo qui non ci servirà a nulla. Ora lancio la cosa in alto. Ora prendi Kicatter. No. <ride> Allora, qua c'è una... una non sfera, qui, non qui. Non qui, non qui. Sta più avanti. So, sotto... Cioè, è una la porta, nascosta, la la porta nascosta. Qui sì. dovrebbe essere. Volo. Se non c'è, fa niente. Ci, me Aspetta, andiamo sotto però. Perché non ti prendi volo? No, sotto non sta, sta sopra. Perché non mi prendi volo? È perché qua bisogna essere... Bisogna essere lenti. A parte bisogna andare molto cautamente mi sa che serve però no dovrebbe essere qui da qualche parte... no lì non si va più avanti Dobbiamo... un sole e eccolo. eccolo vai entra ohhhh uh. l'ultimo puzzle dello scarpone l'ultimo scarpone basta no non è l'ultimo è il penultimo. poi c'è un altro subito dopo ora. Allora. Cioè nel senso, questo poi esplode e c'è quello di ricambio. Sì, l'ho preso. Eccolo qui. Oh, è buono questo scappolo. Sto dietro di tempo. Meglio prima, guarda. Secondo me alcuni fanno così. No. Perché è letteralmente impossibile stare in due. Perfetto. Abbiamo finito Era per molto facile Cioè almeno per tra... me Si sì, era la terza Corri. Ma questa sarà Cioè Faremo pure okay, il Attenzione più. qui Non ti azzardare a entrare nella porta Perché c'è quella scimmia lì Ci oh. dà la chiave per la moneta sì, Per l'ingranaggio per... più infame di capito non entra al candra se questo è l'ingranaggio più bravo di alcandra quello no non quello di, di Alcandra di, di, di Kirby si sì, però se questo è quello di Alcandra quello di Dreamland di qual è? Ma prendo io o oppure... dai a me vai vai Uccido, uccido tutti ok, con la, con la barriera dovrei essere migliore Cioè dovrei essere invulnerabile agli attacchi almeno me. contro alle spada. sfere, poi no volo contro volo vado di contro chi levi uh. Uh, questa chiave esploderà appena eh, sarà a contatto con la lava ed è pure a tempo e ce l'abbiamo fatta Alleluia. al primo colpo mi sta battendo il cuore come com non ci posso vedere Ok. Non pensavo uh. di farcela così. E ora c'è l'ultima parte. Uh, un mini boss. Perché non appare come tutti gli altri? Perché è mega È il momento della mega strage. E chissà so perché non c'è il raro. li ucciderò tutti. Ma c'è nella boss che fight Cerca di avere il tonno. Vabbè io uso i colpi di spada che sono necessari. Uh mm. la mia spada! Te l'ho rubata e l'ho in gigantipa! Dopo che! Sembra la lava dei Zuck! De Zack! Sì, meglio! Taglio! Fuoco! Ho lasciato una stella rossa! Triple Kill! Pizza! 1, 2 ha ordinato la pizza, però l'abbiamo presa. Dopo la pizza. No, è una. Uh, cioè. Un bastone. Un sì. bastone. Okay. Sì. Bonkerskin! <ride> Bonkersky. Prima di entrare nel parco ipermedio. Metti di qua al centro. Sì, lo so. Ah, dimensionale attento ah! meta dai potevi fare meta kill e ora con no. ah! una volta io ho sconfitto il tuo come il corpo davvero? no è impossibile e che... ora uccidiamo vulcan <ride> l'abbiamo ucciso due oh. volte aveva più senso? Ora fai continuamente la spada fino a quando non c'è troppo No Si sì. Intanto durando di meno Molti pensano che il vero easter egg è la spada di Meta Knight Invece no, ritornano Ah Puh. Pensavo che stava succedendo qualcosa invece erano solo i nemici, che venivano col film un altro <ride> io ho il di dirlo se non ce la fai prima che arrivi io non fa niente uh un uh, ventaglio, questo Pei è sale. un easter egg ti dico che è un easter egg perchè non, non capita quasi mai ma noi stiamo cercando la spada suprema, il tonno Non posso più uscire. Hai colpito me! Sì, per evitare che entrassi. Come hai fatto? Prima non mi hai colpito! Oddio, non ne ho preso uno, vabbè. L'ultimo parco iperdimensionale in bianco e in nero. Oh, Vedi che lo sono tutti. Appunto, è l'ultimo in bianco e nero. Poi è un maglia allora. dai muoviti veloce vai vai vai vai vai vai vai vai vai il vai Ho sbagliato. vai vai vai vai ucciderà vai vai vai vai vai grasso vai vai vai a me piace il salvagente di Knight Bravo. Ti serve qualcos'altro? Il salvagente più bello. Guarda che attraversano... Le stelle che attraversano le, le Dwarf. Dwarf? Sì, le Dwarf star. Che sono? Queste qua. Le, le stelle Dwarf. Che dovrebbero... sono? E sono queste qua, dovrebbero essere. Cioè, secondo l'astronomia se sì. del, del, della Terra, del, delle persone, non del, del, di Dreamland pop star. Ah, però esistono queste stelle. E eh, dovrebbero.. Cioè, sono, eh, Io so che ogni stella è così. Giganti rossi. Le giganti rossi. E qui mm. c'è la prima e ultima. Uh, Phoenix battle in coppia. Non è vero, c'è pure una in... Uh, c'è ne una uguale in... Uh, in Plytropomod Perché... Sì, sarebbe quella dell'ologramma Vestiera E l'ologramma Ok, sono morto Ho morto uno Dai non lanciarci le carte mm. Cosa? Vali a fare in imbargo ho, ho vinto io Mia in Gloria! gloria. E abbiamo finito l'ultimo livello, mio il boss. Boss finale! Sono emozionato. Sono passati 12 minuti, non ce la facciamo. Sì, infatti, nel caso cioè noi continuiamo a registrare, cioè non andiamo nessun video, lasciamo stare. Nel caso eh, fermiamo dove, dove abbiamo lasciato e poi un altro, facciamo un altro mini video, vi mi uniamo come un video normale. Vabbè, forse ce la facciamo, forse no, forse sì. Forse. Speriamo. Forse. Basta, forse nel caso, salteremo i titoli. Dico Anche se non sembra molto giusto come cosa da fare. Perché naturalmente quello che abbiamo detto dobbiamo dare credito agli autori del gioco. No, ne nel senso naturalmente eh, eh, quello che abbiamo menzionato fino ad ora non è il vero post finale, quando mai non è. Hai capito? Eh? Hai capito? Stavo parlando con me. L'ambia, quello che incontreremo sì. ora. Naturalmente non è il vero boss allora, finale. Infatti, quello vero è Metanese. Perfetto, allora ci dobbiamo muovere. Allora, quale scelgo? Facciamo foglia. Allora. Un attimo, facciamo con il primo episodio? No. Non si può perché tanto ce la cazzi. Ti ricordi? Face sto facendo pipì. <ride> E ora c'è l'andia. Grimlandia. Capita? Drimlandia. During... Sì, sì. -landia. -landia. Ma cambia il colore degli occhi. No. no. Quello solo quando si arrabbia. Oppure nella modalità extra. No, nella modalità extra cambia proprio tutto. Ok, tutti passano di color. Però nella cazzinlandia è normale. poi è blu ahia sta facciamo malissimo. persino mette light nell'ultima boss, nell boss fight Aia. cambia, cambia so, mi dimentico le sue partner no. adesso no, cambia no, adesso so cambiamo grazie ma tutto io sto facendo vabbè comunque non è un boss difficile là. E solo che fa abbastanza male. Aia. No. Inland. Si scambiano l'energia. Sperita Vabbè, sono morto. Ciao. Addio Landy. L'ho E poi arrivano qui due Landy Sì, quelli Ok, okay abbiamo ucciso e adesso godiamoci la cazzi. Ma un minuto ci avevo messo. Eh sì, Landy è facile. È il vero boss finale che è più lungo come battaglia. Comunque sì, dobbiamo... Shhh. Attenzione, scena copyrighted. Vabbè, farò eliminare il brano, come ho fatto nel primo video. Ben, ben fatto, fatto Kirby, la tua reputazione di grande eroe è più che meritata. Il tuo aiuto è stato fondamentale per sconfiggere l'Andia. In realtà l'ho sconfitta proprio io, tu non hai fatto niente. Ah! Finalmente mia. Eh, è mia. Ehi, mi ma mi, quello è mia? Dice mi. Kingdede, lo beso. Il non... no, il re, la fonte del essere. potere assoluto. La corona suprema. Quella che ti ha rubato voi. Sì, basta. Ah, fin no. Fin dall'inizio. Era quello di ottenere qua. Non spari sta voce. Perché quelle facce, d'accordo. Lascia che mi spieghi. Kingdede ha la bocca aperta! ho provato a sconfiggere l'andia da solo, ma mi sono perso, così io sono fuggito su popstar, e allora che ho pensato, che avrei potuto farti sconfiggere l'andia al posto mio, Sì, sono un genio lo so, mi hai anche aiutato a, a, a riparare la strobacca in ogni caso in un'altra <susurra> del top top top top top tuo top top pianeta, giunta la fine, anzi è giunta l'ora che terreno.. L'intero universo spieghi il mio cospetto. Visto che mi siete stati di aiuto, il vostro pianeta sarà il primo. Preparati fare. per il capotto. sta arrivando il tuo nuovo imperatore. Vuol è traumatizzato. Sta sbattendo le pinne. E Meta Knight? Meta Knight è morto. Metalite metalite metalite è metalite è è... No, Meta Knight <ride> è stato mangiato da Landia. Provo come Kirby <ride> ora. <ride> Perché <ride> lui è il spirale. Adesso <ride> Kirby cavalca un drago altamente <ride> puccioso. Quelle sono le uova di Landia. Kirby è altamente puccioso e l'Andia pure e ora... Beh, ha cambiato il colore degli occhi l'Andia? no sì. prima erano verdi no sì. No. prima erano verdi poi lo vedi dal video ciao poi lo vedi tu dal video no lo vedi tu, basta basta ora i nostri eroi si fiondano nel... trasmensivo ce la facciamo in 7 minuti mm, boh no eh, vabbè fa... ci, ci proviamo nooo no! Adesso abbiamo l'Angia e, e ce l'ho quattro insieme. C'è anche una muschetta proprio figa. Tu devi cambiare personaggio perché no. Io voglio lui. No. scusa perché devo cambiare personaggio? Perché, perché eh, abbiamo hai già fatto con di il No, ho fatto di indete. Ho già cambiato. Ah, qui non si può condividere il cibo, purtroppo. vabbè con due, con due poi potete farlo. l'ho preso danno io. Nemmeno io, sì. So può. No, tu l'hai preso. No, io. E, ah, e comunque pure tu l'avevi preso sopra questo. allora avrò preso po' di cibo. Sì, l'hai preso. Allora, se si tiene premuto.. Non si fa niente. Ah, comunque in questo gioco ci sono due riferimenti a uh, uh, Kirby Fun Pack Perché c'è un personaggio che prima era buono, ora è cattivo E poi c'è questa meccanica che veniva usata per, per un bere, altro boss Per aver... In Kirby's Fun Pack Bush, con due potete schivare tranquillamente Chi è questo boss? Magono No, il boss che veniva sconfitto con questo. Mars. No. Dark Matter. Zero. Non c'è il dark, dark Matter in Kirby Span Punk. Zero? Zero spaccato, zero e lode. No. 47. 102. Nova. Uh è vero. No. Il cuore è nuova precisamente. Precisamente quello è il planet robot. Sì. Ma non è vero! Non, non c'è il nome il planet robot. Ma... Stiamo andando troppo veloce. C'è sì, un riferimento for... bellissimo a Nova. Mm -hmm. Che il padre chiede le idee è Dio, perché nessuno può aver fatto un figlio così. Stai morendo, così. Vabbè, so. Puoi perché morire non... tranquillamente tu, abbiamo 12 vite. Ci basta avanti per sconfiggere il boss. Eh. Che se non avete capito è Magolor. Ma prima. Un mini boss! Oh, no. no, è un boss! Eh, no, sì, però no, no, no. non è di fine capitolo! Quanto eh. abbiamo ancora? Eh, 4 minuti, minuti sì! Se... Non ce la facciamo nulla! Mi sa no. che ci blocchiamo a Magolor! Cioè prima di Magolor ci blocchiamo! Prima... Cerchiamo di finire la loro prima. Di... prima. Comunque uh, la lore è sotto il controllo di Magolor, ecco perché insieme a Magolor la Lore è, è diventata oscura. E noi che l'abbiamo aggiustata. E ora. non Tanto stupido non eravamo. Perché siamo stati fregati. Quindi non eravamo troppo stupidi Magolor è stato cattivo, proprio. Ok, metà vita è andata. E poi lui si lamentava pure della velocità del nostro lavoro Sì, quando, gli diceva, quando ci diceva un lavoro Un eroe del de, de, de tuo tipo non dovrebbe lavorare eh, eh, eh, eh, In modo così tranquillo Ora ho capito Che bisogna scuotere Ah ma davvero? bene, cioè dopo che l'ho fatto 40 volte Eh sì non ti ho mai visto scuotere, però non ti ho visto a scuotere Ti ho solo visto per fatto Ciao Marco Marco Lor Il mago della Lor In effetti loro hanno un, un po' lo stesso nome Solo che lui c'ha mago prima Perché hanno lo stesso nome? Vai è morto, perfetto, l'abbiamo sconfitto Oh, principalmente io perché il suono della, del pezzo della ma guarda c'è la, la prima, abbiamo prima la seconda due minuti. abbiamo due minuti e no ci dobbiamo dopo questa cutscene ci dobbiamo fermare ci dobbiamo fermare un secondo e no no no ci dobbiamo fermare dopo c'è un altro video del boss finale sì, un altro video di due minuti, scusa. Sì, però no, no, no che cosa? Ma scusa, questo, questo dura 47 minuti. Già, è troppo lungo. Metta metta i e rimanda le palle contro Marco. Ah, so che questa che no, questa, no. Que, Io so che questa è diversa nella no. modalità extra Quindi la dobbiamo far vedere non è diversa si sì, è diversa semplicemente diretta a me si sì, lo so è semplicemente magro che cambia colore che fa un sì, si e poi dice un'altra cosa un dice un'altra cosa allora quale abilità prendo? non prende nessuna abilità ah, ci lasciamo qui salva Usci. il gioco eh salva il gioco se usciamo si sì, ritorniamo da qua però comunque okay. no perché okay. uniremo i video non li uniamo dura 48 okay. minuti Bene, ci rivediamo quindi nel vero video finale dove faremo appunto Magolor mm. e poi magari qualcos'altro, ciò che stiamo per non fare il video di due minuti. Quindi ci rivediamo alla battaglia finale. Sì. Ciao!